Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso, oggi parliamo un po' del pastone per le galline. Vi dico subito che sarà un video controverso, lo so, perché è un anno, un anno e mezzo che leggo sui vari gruppi di discussione, che parlo con persone che hanno galline, non c'è una ricetta uguale all'altra e tutti pensano di avere la ricetta giusta in mano, quindi riceverò delle critiche, però a me interessa poco, perché ho visto che si può fare anche in questo modo, è un modo come un altro, e dopo scendiamo nei dettagli, adesso vediamo un attimino gli ingredienti principali, dopo la sigla. Rieccoci sul canale allora partiamo dal pane questo è pane ammollato sono dei panini duri che ho la fortuna di avere vanno buttati io li metto a bagno una notte nell'acqua di cottura della pasta del giorno prima il giorno dopo li scolo bene, li strizzo, è molto strizzato. Poi cosa faccio? Siccome voglio darglielo caldo ma non bollente, rischio di fargli male, lo tengo un po' sul termosifone, giusto per stemperarlo un po'. Quindi abbiamo una temperatura di un 30 gradi, insomma, là, è fattibile. A questo io ci aggiungo alcuni componenti, di fisso ho tre componenti qui. Poi quello che mi avanza in cucina, qui ho del cavolo nero cotto, che non ci andava più dopo il secondo giorno. Qui ho delle mele che ho tagliato mezz'ora fa, stanno cominciando un attimino a, ad andare a male. Sono mele che mi hanno regalato, eh, erano da buttare, anche queste, non biologiche, per questo ho tolto la buccia. Perché nella buccia ci sono i peggiori veleni che voi possiate immaginare, quindi ho lasciato soltanto la, la polpa tagliata a tocchetti. Ora ho queste, se no avrei messo qualche altro tipo di frutto, quello che ho in casa. Poi ho la semola di mais presa al consorzio, queste le ho prese tutte al consorzio, del grano e della crusca. Eccola qui. Allora, nel frattempo che vi spiego un po' come faccio io, metto un pugno di tutto all'interno e comincio ad amalgamare. Allora, il pastone. Partiamo dal presupposto che nella tradizione contadina non è che c'erano i mangimi per le galline, eh? quindi quello che c'era in casa lo si dava, il pane c'era sempre e lo si dava puntualmente. C'è anche da dire una cosa, il pane dei nostri nonni non è il pane di oggi, la farina è diversa, era meno raffinata, il lievito era diverso, il pane se vi ricordate o se qualcuno di voi ha qualche anno in più, mi ricordo che durava anche una settimana, Adesso i panini durano 24 ore, poi si buttano via perché diventano eh, immangiabili, sono durissimi. Quindi questo ci porta a pensare che forse non dobbiamo darlo tutti i giorni, infatti è così. Io lo do uno, massimo due volte a settimana il pastone alle galline. È solo nel periodo invernale e autunnale, quando fa molto freddo insomma. Ho visto vari metodi per utilizzare il pane secco. C'è chi lo usa secco, tagliuzzato, cioè sminuzzato alla buona e poi bagnato con il brodo, con l'acqua, con quello che è. E poi dato le galline, c'è chi lo usa proprio secco secco, c'è chi lo usa molto bagnato, più bagnato del mio. Sono tanti i modi di fare, non c'è un soltanto un verso. Ecco quello che voglio dire: se avete in casa degli avanzi, vanno bene tutti, purché siano ancora commestibili. Ecco i tre componenti di base, secondo me, non devono mancare, cioè le tre farine diverse o il grano. Poi quello che vi avanza, vi avanza. Ad esempio, però, le bucce delle mele che non sono bio, io non le do butto nell'umido nella spazzatura cioè nella raccolta differenziata nell'umido non lo metto neanche nei miei lombrichi voilà perché lo do solo un paio di volte a settimana perché tende a ingrassare il pane questo pane qui tende a ingrassare, i miei non sono polli da carne, io non ci devo mangiare con le mie galline, io mangio soltanto le uova, sono solo ovaiole. Quindi il fatto che diventino grasse non va bene, non va bene per le galline ovaiole, devono avere sempre una linea un po' snella, ecco perché. A fianco a questo ovviamente hanno sempre le loro granaglie e hanno sempre l'acqua cambiata anche quella spesso. voilà Le critiche che potrò ricevere su questo video saranno sul fatto che il pane è troppo bagnato e andrebbe dato secco. Qualcuno lo dà secco perché dice che potrebbero avere problemi di digestione col pane così. Io onestamente sono 4-5 anni che lo do e non ho mai avuto alcun tipo di problemi, non ho mai esagerato però una volta lo dava un pochino più spesso poi mi sono fermato un paio di volte a settimana che secondo me è la soluzione migliore leggendo anche su vari gruppi di discussione un po' tutti, la maggior parte, fanno così un paio di volte a settimana col pane bagnato, inumidito se voi avete come sempre consigli da darmi, se avete altre esperienze, ma sicuramente sì scrivetemelo qui nei commenti e Provo anche le vostre ricette. Io comunque con questo sono sicuro che sfondo una porta aperta perché tra un po' vedrete cosa succede. L'ultima variante, eh, ho visto anche alcuni video così, mettono, ci sono persone che mettono a bollire il tutto, pane secco, pane raffermo, verdure, frutta, tutto quello che è, lo mettono a bollire in un pentolone, scolano la belle meglio e poi danno tutte le galline ancora caldo. Io onestamente non, non mi azzardo di fare una cosa del genere. È tiepido questo saranno una trentina di gradi 25 gradi va bene così fuori sono 0 gradi quindi c'è già una buona differenza andiamo a darlo alle galline vediamo un po dai qua oh, va. la colazione dei campioni non ho messo l'aglio dentro come faccio di solito perché glielo dato un paio di giorni fa anche quello glielo do un paio di volte a settimana non voglio esagerare quindi Va bene così insomma. Buono eh! la allora, fa in giro. Adesso mi sposto perché gli do fastidio, adesso arriva la nera. Sì, sì è buono eh va bene dai le lascio tranquille questa è soltanto una delle innumerevoli ricette come vi dicevo prima ognuno ci mette quello che vuole dentro partendo dal pane e purtroppo il pane non è quello di una volta quindi bisogna fare un po attenzione e osarlo io ho messo tre panini per cinque galline le pagnotte normali ho messo tre mele ma come vi dicevo la buccia l'ho tagliata bene in profondità così da evitare di dargli veleni e poi avevo il cavolo nero e allora i più temerari leggevo su qualche forum danno anche mezzo bicchiere di vino soprattutto una volta si faceva per scaldarle ma onestamente ditemi se voi lo fate io non, non lo faccio perché non so se le fa bene o meno questo parliamo del periodo invernale eh? dai su questo bellissimo primo piano vi saluto vi auguro una buona giornata, se vi è piaciuto il video mettete pure un like, vi ringrazio per questo, se non vi è piaciuto mettete pollice in giù, va bene lo stesso, non mi offendo. Se avete consigli da darmi, anche critiche costruttive sono ben accette, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, così poi se cliccate sulla campanella rimanete aggiornati sui miei video e ci vediamo la settimana prossima.